Vai, e, bravi. Bravi. Qua, sì. ben arrivato capo alla, alla quattro giorni di formazione dei nuovi formatori io non rischio selezionati in questi giorni eh, dalle regioni che, devo dire, ormai ci danno una mano grandissima in questo grande lavoro. Eh, 90 nuovi formatori, alzate le mani nuovi formatori, bene, eh, che sono qui da lunedì eh, a lavorare insieme, insieme a noi, insieme ai partner e tra di loro e il novero dei vecchi formatori selezionati già dal 2015-2016 ma che nella nostra ottica di formazione continua eh, sono qui da ieri a lavorare, a prepararsi, a riprepararsi per portare la formazione io non rischio ai comunicatori che quest'ottobre riempiranno ad oggi le candidature per almeno 820 piazze, se eh, non ricordo male. Eh, I vecchi formatori alzino la mano. Bene. Eh, finiremo i lavori oggi nel pomeriggio e eh, loro avranno ancora fino a settembre per lavorare e prepararsi alla formazione dei comunicatori che eh, porteremo eh, a loro eh, proprio nel mese di settembre, eh, vicini alla realizzazione delle piazze perché tutti siano più pronti. Qui ci sono anche i rappresentanti delle regioni e naturalmente eh, i, nostri, i rappresentanti dei nostri partner, gli NGV, RELUIS, AMPAS CIMA. Eh, che, con i quali abbiamo lavorato in questi mesi per preparare queste quattro giornate dense, faticose ma. Sono Eccolo! Sono <ride> in incognito! Come fa come a essere fa... in incognito? Eh? Allora, prego. Grazie, allora. Aspettale te te. Allora, io vi ringrazio, sono felicissimo di essere qui con voi, sono veramente molto felice perché tanti di voi hanno iniziato questa avventura io credo che una volta che si eh, entra in questa mentalità, in questa attività eh, non se ne esce più, quindi a meno che uno non abbia delle esigenze personali si rimane formatori, io non rischio a vita, si rimane, come si rimane volontario a vita, e di questo vi devo ringraziare, voglio ringraziare anche ovviamente i partner che prima ha menzionato, vedo anche il presidente di Fondazione Cima, ecco sono contento, gli altri partner, gli NGV, eh, ReLuis e tutti gli altri partner, ovviamente anche eh, gli amici dell'Ampas e tutti quanti gli altri che eh, nove anni fa, otto anni fa, io dico sempre 9, non so perché perché io mi porto un anno avanti, otto anni fa hanno avuto quest'idea di avviare questa campagna di informazione, io non rischio buone pratiche di protezione civile. È stata la prima grande eh, occasione in cui il sistema è riuscito a fare una divulgazione in materia di eh, rischi e delle misure di autoprotezione, misure che mettiamo in campo per eh, garantire l'incolumità dei nostri concittadini. Devo dire che da allora ogni anno la campagna è cresciuta, si è perfezionata, i contenuti sono stati arricchiti, c'è un lavoro enorme, c'è un lavoro enorme di tutti quanti voi, c'è un lavoro enorme dei colleghi del Dipartimento che qui voglio ringraziare eh, a partire da Rita Sicoli, ovviamente Massimo Matteo, Claudio. gli altri colleghi che vedo qui, eh, sono orgoglioso di voi per quello che, che fate e per quello che potremmo fare insieme. Quest'anno, come sapete, la campagna Io non rischio si inserisce nell'ambito di quella che è la settimana della protezione civile. Vedete, io eh, da quando ho assunto la responsabilità complessiva del Dipartimento mi sono interrogato. E mi sono detto perché semplicemente un momento di informazione della popolazione riguardo ai rischi, perché non immaginare a ah, una giornata della protezione civile, poi buon Dio ci ha premiato e ha fatto arrivare anche una settimana della protezione civile, perché in questo modo noi riusciamo a raggiungere il nostro paese nelle diverse componenti, strutture, eh, soggetti e quindi si inserisce in quell'ambito eh, la campagna di non rischio è peculiare eh, io sono convinto che eh, crescerà sempre più come attività deve essere come lo diciamo sempre non una campagna occasionale ma una campagna permanente e quindi dovremo rafforzare con i colleghi, con le organizzazioni volontariali, voglio qui ringraziare per tutti quanti voi il vostro Presidente che vi rappresenta benissimo e che, come dire, abbiamo avviato un percorso comune più o meno nello stesso periodo, quindi siamo coetanei di, di, di incarico eh, perché noi faremo in modo che, che la campagna di non rischio sia veramente eh, accresciuta ogni anno, però mancava qualcosa secondo me mancava il, il resto, mancava la dimostrazione della nostra uh, capacità, del nostro sistema e quindi è venuto fuori questa idea della uh, prima giornata e poi della settimana della protezione civile. Quest'anno, ieri abbiamo fatto anche una riunione con le regioni, abbiamo definito sostanzialmente il programma della settimana della protezione civile programma che parte, come è giusto che sia, con la campagna Io non rischio il 13 e il 14 di ottobre, giusto? 14? 12? Le date non sono il mio forte, 12 e 13 ottobre, quindi prosegue con una serie di iniziative, ne abbiamo una specifica che riguarda le scuole, eh, nelle scuole abbiamo puntato molto sulla eh, formazione, sull'informazione eh, dei, dei nostri figli e, ehm, e abbiamo firmato due importanti protocolli d'intesa con il Ministro Bussetti, uno a suo tempo riguardo proprio alla strutturazione di un progetto di formazione in materia di protezione civile. Di, eh, cultura del rischio, progetto che in qualche modo ha avuto anche una buona, un buon risultato con l'approvazione la, eh, del disegno di legge della reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole nell'ambito del quale è prevista una specifica attività che riguarda la formazione di base in materia di protezione civile, abbiamo firmato anche una quindicina di giorni fa un accordo con il Presidente dell'Ordine Nazionale, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Ministro Bussetti perché c'è tutto un tema che come voi sapete è quello della qualità dei nostri edifici scolastici o del, della vulnerabilità delle nostre infrastrutture. Quindi la, eh, faremo questa giornata dedica, dedicata alle scuole. Avremo una giornata dedicata alle istituzioni, eh, nell'ambito della settimana della protezione civile è stata istituita la riunione delle autorità nazionali di protezione civile, è una, un momento importante perché nel nostro paese non c'è stato mai un momento di confronto tra tutti coloro i quali hanno la responsabilità della protezione civile, dal livello nazionale a livello territoriale. Quindi sarà l'occasione per mettere insieme intorno a un tavolo il Presidente del Consiglio dei Ministri, i presidenti delle regioni, i rappresentanti dei sindaci, del Lancio, del Lupi, dell'UNCEM, i rappresentanti delle istituzioni, il presidente della consulta nazionale prossimo, Comitato Nazionale del Volontariato, il Presidente della Grande Rischi, i rappresentanti dei centri di competenza. E lì noi faremo un punto su qual è lo stato del nostro sistema di protezione civile e quali obiettivi a cui dobbiamo tendere. Poi vi parlo di qualche obiettivo che mi sta particolarmente a cuore. Eh, avremo un giorno anche dedicato alla resilienza delle infrastrutture e alla continuità delle attività produttive e del sistema economico, perché voi sapete che non c'è vita senza lavoro e quindi è questa è un'attività che dobbiamo curare, dobbiamo fare in modo che le nostre fabbriche, le nostre attività produttive siano resilienti e in grado di superare velocemente e brillantemente le calamità. E concluderemo con una grande esercitazione nazionale, esercitazione eh, nell'area flegrea eh, sul rischio eh, vulcanico in quell'area, per testare anche tutti i protocolli, le procedure che stiamo mettendo in piedi relativamente all'allontanamento della popolazione. Quindi è un, una settimana che è molto ricca di appuntamenti, ma in questi appuntamenti l'appuntamento che credo che più di tutti spicchi rispetto agli altri è la vostra presenza e la presenza dei volontari nelle, nelle piazze. Voglio dire che, visto che siamo qui, è un'occasione per fare un po anche un po' il punto di quella che è l'attività la, che stiamo portando avanti. Come sistema di protezione civile stiamo lavorando, lavorando sodo, lavorando bene. Vi voglio ringraziare per tutto quello che Avete fatto per il nostro paese, per i nostri concittadini, in occasione delle diverse calamità naturali e eventi che ci sono stati. Tutti quanti, molti di voi saranno intervenuti in occasione della tempesta Vaia e, eh, ed è stata una grande dimostrazione di eh, capacità di sistema di reazione eh, per l'intervento che è stato tempestivo efficace quindi stiamo lavorando su questo stiamo lavorando su un progetto su tutti che è quello di fare sì che la nostra protezione civile diventi una protezione civile nuova eh, una protezione civile 2.0 che è quello del, di una piattaforma nazionale di allertamento della popolazione eh, in tutti i paesi del mondo, almeno in quelli più evoluti, esistono strumenti di informazione della popolazione, eh, che è questo del, dell'utilizzo del sistema eh, del cell broadcasting per raggiungere tutti coloro i quali si trovano in, una, eh, data, in un dato territorio mh, presso cui sono raggiunti dalle singole celle telefoniche. E quindi è questo il punto di partenza per poi sviluppare anche un'app eh, per dare ai cittadini delle informazioni di maggiore dettaglio, perché il cell broadcasting, l'informazione sulle condizioni di allerta eh, sono il punto di partenza, l'app è il punto di arrivo nella quale noi incroceremo i dati relativi alle previsioni meteorologiche con le informazioni concrete eh, del singolo territorio eh, previste nei piani comunali di protezione civile dove l'elemento che farà la differenza sarà lo smartphone e la posizione georeferenziata del cittadino, quindi su questo lavoreremo per uniformare i piani comunali e territoriali di protezione civile, un lavoro che Faremo insieme a voi, tutti quanti voi, ed è un lavoro che faremo anche con i giovani del servizio civile. Voglio ricordare che questo è un altro obiettivo che mi auguro a presto, ne parlavo ieri sera anche con il sottosegretario Spadafora che ha la delega per la gioventù e per il servizio civile, è un obiettivo che ci vogliamo portare, eh, vogliamo portare avanti per coinvolgere un paio di migliaia di ragazze del servizio civile in un'attività strutturata connessa alla diffusione della conoscenza nel territorio eh, in cui risiedono. Quindi io vi ringrazio, concludo adorando il buon proseguimento. Non vi domando come, come siete stati in questi giorni, soprattutto, scusate, eh, ti richiamo fra un minuto, soprattutto per il vitto, che credo che sia che sia elevato no perché la prossima volta ci organizziamo con una bella cucina da campo allora, una bella cucina da campo questo lo dobbiamo assolutamente fare e io porto il vino allora. grazie grazie a tutti